Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi in compagnia della mia ragazza Alessia Ciao a tutti auguri E vi facciamo un augurio di un buon Natale Di passare un felice Natale con, con tutte le persone che vi sono più care E spero che la permanenza nel mio canale eh, vi sia gradita Insomma che diciamo eh, vada tutto bene insomma nel mio canale spero che abbiate fatto parecchi soldini come, come li ho fatti io come li ha fatta, li ha fatti tanta gente durante quest'anno e, e nulla ragazzi che dire che dire ci avviciniamo quasi alla fine di questo anno questo anno è passato e come eh, di consueto eh, ci troviamo il 25 dicembre a fare gli auguri come ho già detto eh, vi faccio veramente degli auguri sinceri, vi facciamo veramente degli auguri sinceri e speriamo che queste festività le possiate passare eh, veramente in maniera serena. Quindi che altro dire ragazzi, oltre agli auguri non, non so veramente che altro dire. Noi ci risentiamo non so domani, dopodomani, anche perché come ho già detto il Natale è Natale anche per me e, e quindi nulla, non so quando farò un video, comunque ci risentiremo sicuramente prima della fine dell'anno anche per fare eh, il discorso di fine anno stile Mattarella, no, non è vero comunque detto questo un saluto, auguri buon Natale, ciao belli oh, no.